Buongiorno, oggi vi parlerò dei sistemi di raccomandazione, ovvero quei sistemi che vengono utilizzati da siti di vendita online per consigliare degli acquisti, raccomandare degli acquisti agli utenti in funzione degli acquisti che sono già stati fatti da quegli utenti. Allora, parlerò ovviamente dal punto di vista del matematico, eh, abbiamo bisogno però di introdurre alcuni concetti di base per capire meglio l'esempio che andremo a fare dopo. Primo concetto da definire è quello di matrice e poi la sua generalizzazione è quello di tensore. Allora, che cos'è la matrice? Fissiamo M ed N due interi positivi e andiamo a costruire una tabella con M righe ed N colonne dove indicherò A11 fino a 1N e via via AM1 a mn le m per n entrate di questa matrice. Gli la matrice semplicemente con A. Che cosa metto in queste entrate? Beh, eh, possono essere funzioni, possono essere polinomi, ma possono essere anche più semplicemente numeri, e noi siamo interessati soprattutto al caso numerico, quindi diremo che la mia matrice è a valori sui reali, se questi valori sono tutti reali, sui complessi, se invece questi valori sono anche complessi, ma in generale noi matematici diremo che A è una matrice a valori in un campo K, a seconda poi le cose sarà il nostro campo K. Bene, a noi quello che ci interessa è andare a uh, capire quella che viene chiamata l'approssimazione di rango di una matrice. Allora, per quanto riguarda le matrici, ci sono molti modi di definire il rango di una matrice, ne sfruttiamo solo una perché quella eh, si generalizza anche al caso dei tensori. E andiamo a prendere, quindi abbiamo una matrice M per N, allora prendiamo V un vettore con M coordinate e W un vettore con N coordinate. Bene, allora costruiamo questo, una matrice in questo modo, questo si chiama prodotto tensoriale di V e V. Cosa ottengo? Ottengo una matrice che è fatta così. Prendiamo il vettore V e ricopiamolo 1, V2, Vm su n per n volte, dove n me lo dice la dimensione del mio vettore V2. Dopodiché, la prima colonna la moltiplico per W1, tutta. La seconda colonna la moltiplicherò per W2, l'ultima, e così via la terza per W3, l'ultima per Wn. Osservate che era la stessa cosa se io scrivevo questo vettore su tutte le righe, su m righe, e poi moltiplicavo la prima riga per la prima entrata del vettore V, la seconda riga eh, per il, la seconda coordinata del vettore V, e fino all'ennesima riga la moltiplicavo per l'ultima coordinata, l'emmesima del vettore V. Quindi, cosa che io questo, graficamente potrei scrivere in questo modo. Ho fatto un prodotto tra il vettore V e il vettore V doppio, e ho ottenuto una matrice. Ora, questa è una matrice particolare, prende il nome di matrice decomponibile o matrice di rango 1. Usiamo questo per dare la definizione di rango per la mia matrice A di partenza. Ovvero diremo che il rango di A, quindi se ha la mia matrice N per M, il rango di A che si scrive come R di A è il minimo. R, per cui esiste, lo scriviamo, esistono V1, R, quindi R vettori di dimensione M e W1, R, ovvero R vettori di lunghezza N, tale che ah, la scrivo come il prodotto tensoriale fra W1, W1 e W1 più il prodotto tensoriale fra v 2 e W2 fino a WR prodotto tensoriale R ovvero R è il minimo intero per cui esistono R matrici di rango 1, come abbiamo definito prima, la cui somma mi dà esattamente A. Questa scrittura si chiama la decomposizione eh, di A. E questa ci dà anche un'altra idea. Allora, eh, ritorniamo un attimo, soprattutto il prodotto tensoriale ci dà un'altra idea. Perché abbiamo visto che se io prendo un vettore e lo moltiplico tensorialmente per un altro, ottengo una matrice. Allora, che cosa succede se io anziché fare V, prodotto tensoriale W, faccio anche prodotto tensoriale un terzo vettore U? Beh, lo aggiungo, diciamo, in una terza dimensione e quello che otterrò è un cubetto. Potrei andare avanti. Tensoriale un vettore S. Chiaramente vado in quattro dimensioni e nella lavagna non posso più disegnare Allora, questa è l'idea dei tensori Cosa sono i tensori? Sono la generalizzazione delle matrici perché sono delle matrici multidimensionali Quindi se io nella mia matrice di prima A ah, che indicavo, le cui entrate le indicavo con IJ una matrice M per N quindi vuol dire che I andava tra 1 ed M e J andava tra 1 e N, allora definiamo il tensore. Diremo il tensore T ha dimensione N e tipo A1 per a N. Cosa è fatto? È una matrice multidimensionale, o se vogliamo un array multidimensionale, in cui i vari indici saranno indicati, le varie entrate del mio tensore saranno indicati questa volta da un multiindice I1 e N, dove I1 assumerà valori fra 1 e A1, I2 fra 1 e A2, fino a iN fra 1 e N. Chiaramente se N è uguale a 2, cioè a dimensione 2, riottengo esattamente una matrice. Se N è uguale a 3, ottengo una matrice tridimensionale, diciamo un cubetto fare un paio di esempi ad esempio questo è un tensore 2x2x2 perché ho solo due indici nella prima dimensione, due indici nella seconda dimensione e due indici nella terza. Di questo è 2x2x2. Se io vi aggiungo un ulteriore livello, mi diventa un tensore 3x2. Per due. e ripeto, solamente quelli tridimensionali sono quelli che posso disegnare allora, anche in questo caso posso dare la stessa definizione di rango perché beh, se prendo un tensore siamo la dimensione quindi dimensione n è tipo a1 per a n io posso sempre costruire un cosiddetto tensore di rango 1 ovvero un tensore che sarà dato da v, indichiamolo v1 per vn, dove v1 è un vettore di lunghezza 1, v2 sarà un vettore di lunghezza 2, vn sarà un vettore di lunghezza n. Quindi faccio la stessa cosa di prima per le matrici, solo che per le matrici mi fermavo al secondo passo. Se la dimensione è 3 allungherò un terzo passo e così via. Però è sempre pensare che ogni entrata del mio tensore è data, quindi il mio multiindice I1In è dato dal prodotto di cosa? dall'i-unesima coordinata del primo, dalla I2esima coordinata del secondo fino alla Iennesima coordinata di un. Dove questi I1In varieranno in queste. Eh, quindi è poi costruito come prima. Prendo il primo vettore, lo moltiplico, lo considero su tutto il tensore poi a seconda delle coordinate dove sono lo moltiplico per gli altri. Quindi anche in questo caso posso dire che il mio tensore di dimensione n e tipo a1n avrà rango r se t lo posso scrivere come scriviamo t 1 più 1 dove questi sono tutti tensori di rango 1 ovvero tensoni, tensori che posso scrivere come il prodotto eh, tensoriale di vari vettori quindi ognuno di questi avrà la forma V1, Vn ricordiamoci il mio tensore a dimensione n aggiungiamo un ulteriore indice per dire che questo è l'1 fino all'ultimo R, che sarà Vr1, tensore, tensore, Vrn. Ok, e quindi anche in questo caso il rango di un tensore è il minimo R, per cui esiste una decomposizione del mio tensore di partenza in tensori di, come somma di tensori di rango 1, cioè che si possono scrivere come il prodotto di... Uh, come prodotto tensoriale di vettori. Bene, a questo punto torniamo, mettiamo in parallelo matrici e tensori. Quindi la mia matrice, so che ha un determinato rango, e il mio tensore ha un determinato rango, lasciamo pure lo stesso numero, tanto non ci interessa. So che A si può scrivere come la somma di R matrici di rango 1 allora supponiamo o oh, il mio tensore si scrive come la somma di R tensori di rango 1 allora supponiamo che io voglio trovare però un solo, una sola matrice di rango 1 o un solo tensore di rango 1 che sia simile alla mia matrice o al mio tensore quindi quello che vado a fare è dire che A sarà simile metto un uguale un po' storto a un in questo caso sarà un V per V, mettiamoci, diciamolo così. Lo stesso il mio tensore T di è uguale a un V1 per Vn, ovviamente il mio tensore non è un tensore, è, questa cosa non può essere uguale perché il mio tensore è a rango R, questo è a rango 1. e lo stesso la mia matrice, cerco solo di trovare un V e V, tale che la matrice di rango 1 che ottengo sia abbastanza simile a. a o i miei N vettori, tale che il prodotto tensoriale, quindi il tensore di rango 1 che ottengo, sia simile al tensore T che ottengo. Questa viene chiamata un'approssimazione di rango 1. Capite che posso andare avanti. Posso dire, riesco a trovare due coppie di vettori V, V, e V' e V' tale che la mia, la mia matrice assomiglia a questo, Beh, se riesco a farlo, allora questa sarà un'approssimazione di rango 2 della mia matrice. E lo stesso qui. Riesco a trovare un'altra enupla di vettori, tale che la somma di questi due tensori di rango 1 è abbastanza simile al mio tensore T. Se riesco a trovarlo, dirò che questa è un'approssimazione di rango 2 del mio tensore t e ovviamente possa andare avanti approssimazione di rango 3 approssimazione di rango 4 bene vediamo come sfruttare questi concetti nella, ehm, nello studio dei sistemi di raccomandazione quindi ho preparato un esempio abbastanza diciamo semplice quindi ho supposto di avere un database con otto film, eh, Blood Diamond, Control, Gran Torino, Million Dollar Baby, Non è un paese per vecchi, San City, Il Petroliere e Winter Bones. Ok, supponiamo che un utente, ad esempio l'utente o 2 valuti i seguenti film, quindi ha valutato eh, Gran Torino con 3 stelle, ha valutato Million Dollar Baby con 3 stelle, Sin City con 5 e Petroliare con 4. Ed è quello che viene scritto nella mia, eh, in questo vettore delle valutazioni dove vedete ci sono dei punti interrogativi che sono chiaramente i film che questo utente non ha valutato. Supponiamo di avere più utenti, in questo caso facciamo un caso molto semplice, solo 4 utenti, voi capite che i siti di vendita online hanno milioni di utenti, quindi supponiamo di avere 1, 2, 3, 4, la matrice sotto R è la matrice in cui le righe rappresentano gli utenti, mentre invece le colonne rappresentano gli otto film. Vedete ci sono eh, utenti che hanno, votato, che hanno mm, votato, dato un rating a dei film, Diversi, ad esempio l'utente U3 e l'utente U4 hanno dato un rating, un voto al film Control, ci sono dei film come Blood Diamond che non sono stati valutati da nessun utente. Quello che dobbiamo fare per ottenere una raccomandazione e decidere quali di quegli otto film, o meglio, quali dei film che ogni utente ancora non ha selezionato non ha valutato sia un film da consigliare, perché noi ci aspettiamo che se un utente ha valutato quattro film, l'ha visti, e che magari gli altri non li ha visti. Quindi vogliamo scegliere tra gli altri quattro qual è, o cinque a seconda dei casi, o tre a seconda dei casi, qual è il film da consigliare all'utente. Quindi dobbiamo trovare dei valori da mettere al posto di questi numeri interrogativi. Allora, la prima cosa che possiamo fare è prendere la media fra tutti gli utenti sugli 8 film. Quindi guardo come sono stati valutati da tutti gli utenti questi 8 film e ottengo una media, che è il vettore V delle slide. Questa è una media che mi darà una predizione non personalizzata, perché non tiene conto dei gusti dei miei singoli utenti 1, 2, 3 o 4. Quindi se vedete la mia matrice R, che ripeto, quello che voglio fare ora è un di matrice, quindi mettere dei valori su quella matrice, se utilizzo la media personalizzata vuol dire che per ognuno, della media non personalizzata, per ognuno degli utenti vado a mettere gli stessi valori, cioè completo la mia matrice in questo modo. Come vedete tutte le righe sono diventate uguali, chiaramente questa non è la mia matrice di, di rating sui miei quattro utenti, è un'approssimazione ma se tutte le matrici sono diventate uguali le, le righe sono diventate uguali rispetto allo stesso vettore beh questo, per quello che abbiamo detto prima non è altro che il prodotto tensoriale tra il vettore 1, 1, 1, 1 e il vettore V che è quello della, eh, della media su tutti gli utenti quindi ho trovato che cosa? questa è un'approssimazione di rango 1 della matrice che voglio cercare se io la calcolo con metodi matematici, ovvero con la norma, la differenza tra la mia matrice R, che è quella che voglio studiare, e questa matrice 1, un prodotto sensoriale V, ottengo una stima dell'errore relativo, che in questo caso è del circa del 23,4%. Vediamo come si può migliorare la predizione, quindi utilizzare qualcosa che tiene conto dei gusti degli utenti. Allora, la prima cosa è che ogni film è descritto da varie caratteristiche, quindi ci sono contenuti di azione, di dramma, di humor, di suspense. Quindi, ad esempio, posso valutare queste quantità con una valutazione a 5 stelle. Ad esempio, Kill Bill avrà 5 stelle per quanto riguarda l'azione, 2 per la drammaticità e 0 per quanto riguarda l'amore. Di contro c'è poca azione in Ghost e quindi li metto una stella e li metterò invece 5 stelle per quanto riguarda la drammaticità e l'amore. Allora, supponiamo ad esempio che i contenuti di azione dei nostri film siano quelli descritti nella slide con quelle stelle, quindi 0 stelle per Control o per Winter Bones, che non ci sono azioni, c'è molta azione in Sin City, c'è il giusto di azione in Non è un paese per vecchi, c'è poca azione in Gran Torino e Miglior Dollar Baby. Beh, questi contenuti di azione per gli otto film sono dei valori, sono ovviamente 3, 0, 1, 1, 2, 4, 1, 0, e quindi le posso mettere in un vettore. E questo sarà il punteggio di azione del mio film, l'action score dei miei otto film. Similmente posso aggiungere un drama score per indicare quant'è la drammaticità di ognuno dei miei otto film, e posso aggiungere molti altri feature vectors, quindi appunto l'amore, l'essere comico, l'essere horror, però noi ci soffermiamo solo su questi due. Ad esempio, assumiamo quindi che l'apprezzamento di un film da parte di un utente sia determinato sia dalla valutazione media che abbiamo visto all'inizio, ma in più anche da un contributo di azione, da un contributo di dramma. Allora, la nostra matrice erano 4 utenti e 8 film, quindi ogni entrata della matrice ha come coordinate utente-film. Quindi nella slide potete vedere che quello che voglio trovare, che il punteggio utente film sarà dato da cosa? Dal valore del film sulla valutazione quella media non personalizzata. Poi ci sarà il punteggio A del film, quindi sui contenuti d'azione, più un alfa dell'utente, questo alfa dell'utente, mi dà il gradimento dell'utente su quanto vuole gli piacciono le azioni nel film. Più ci sarà un contributo e un gradimento utente per quanto riguarda i contenuti drammatici moltiplicato per la quantità di dramma che c'è nel film. Quindi ora questa somma di questi tre elementi mi andrà a dare eh, esattamente cosa devo mettere nell'entrata della matrice dove c'era il punto interrogativo per quell'utente e quel film. Chiaramente questo mi cambierà, perché poi lo faccio per tutti i film, e mi cambierà anche i punteggi che aveva già dato. E voglio sperare che in questo caso i punteggi che ottengo con, questa, eh, con questo sistema siano molto più vicini rispetto alla media non personalizzata di prima ha eh, ah, i punteggi che ha già dato per determinati film il mio utente perché allora vuol dire che eh, la mia valutazione sta funzionando bene ovviamente i, i gradimenti alfa e delta dell'utente sono delle incognite che io non so a ogni utente quanto gli piacciono i film d'azione o quanto gli piacciono i film drammatici però io posso ottenerli utilizzando i rating conosciuti perché io so che il mio utente ad esempio 2 ha valutato 3 Gran Torino ha valutato 3 uh, Million Dollar Baby, ha valutato 5 Sin City, quindi sapendo quanti sono gli action score di questi film, sapendo quanti sono eh, il drama score di questi film, io ho quelle equazioni e posso tramite approssimazione ricavare un valore atteso del gradimento dell'azione eh, per il mio utente O2 e un gradimento del dramma per il mio utente O2, come si vede dalle slide viene fuori che all'utente o due piace l'azione ma piace poco, i, piacciono poco i film drammatici. Questo è anche il motivo per cui molti siti di acquisto, dopo che avete acquistato, vi, consigli, vi chiedono di fare una valutazione sul vostro acquisto, perché in questo modo loro hanno dei parametri che gli permettono di valutare ancora di più cosa consigliarvi in vendita. Bene, ovviamente questo procedimento di trovare l'alfa e il delta lo devo fare non solo per U2, ma per tutti e quattro i miei utenti, lo faccio, è lo stesso identico procedimento, quindi una volta che ho determinato, questo è il caso di U2, una volta che ho determinato il suo alfa e il suo uh, delta, io so già il vettore degli action score per i film, del drama score per i film, so quant'è il vettore della valutazione media, quindi, tornando indietro, io so a questo punto tutto quello che c'è qui come valori numerici in questa formula e quindi ottengo la riga dei, delle predizioni, dei punteggi per gli otto film per l'utente U2. Allora, questa riga sotto sono i valori che erano stati dati, forniti da U2. L'ultima riga rappresenta la predizione basata sulla media. Allora, vedete che nella predizione basata sulla media... Um, ad esempio eh, l'utente aveva dato eh, 3, per Miglior Dollar Baby e 3 per Gran Torino la predizione basata sulla media gli assegnava un valore di 4.2 e di 3.9 invece con questo nuovo sistema abbiamo trovato 3.8 e 3.5 quindi un valore che è più vicino al valore che aveva fornito l'utente U2 allora, lo stesso lo facciamo per tutti gli altri, che cosa viene alla fine? Beh, per come era stata scritta all'inizio la nostra formula, altro non viene che la mia matrice di rating che trovo in questo modo è il solito vettore, la solita approssimazione di rango 1 che avevamo visto all'inizio nella prima parte 1 per v, perché era sulla media non personalizzata. Poi però avevamo il mio vettore degli action, che chiaramente moltiplico per il mio vettore del, del gradimento dell'azione dei quattro utenti. e lo stesso per il drama. Quindi alla fine la scrivo come somma di tre matrici di rango 1, ovvero questa diventerà un'approssimazione di rango 3 della mia matrice R facciamolo per tutte e quattro se uno fa i conti per tutte e quattro gli utenti alla fine la matrice che ottiene come con questa approssimazione di rango 3 è questa qua e quindi a questo punto qui possiamo dire quali sono le migliori raccomandazioni da fare a vari utenti ad esempio per U1 consiglieremo e anche per U2 e per U3 consiglieremo Blood Diamond perché quelli sono i valori più alti fra diciamo, quelli blu per un 4 invece consigliamo eh, Gran Torino, eh, perché è il valore più alto. Ok, possiamo migliorare questa stima, perché? Osserviamo innanzitutto che già l'errore è sceso al 15,5% facendo il conto fra la matrice che ottengo, la mia matrice di partenza e questa approssimazione di rango 3, ma vediamo di migliorarla. Posso sfruttare i tensori per dare un'idea di decadimento temporale, perché? Perché la valutazione media che viene fatta per il film ha senso principalmente nell'anno di uscita del film. Dopo 10 anni che è uscito, magari il film piace meno. Quindi noi assumiamo che il rating medio è accurato solamente nel periodo di uscita del film. E più il film invecchia, anno dopo anno, perde la percentuale pari all'1% ogni anno. Cosa vuol dire questo? Se un film è vecchio di 5 anni supponiamo Vfilm sia la sua valutazione media fra tutti gli utenti dopo 5 anni non lo valuto più v Film come punteggio dove v Film è il, è il solito rating ma lo valuto v Film per 0,95 cioè ho calato del 5% assumiamo anche per semplificarci la vita che tutti gli altri contributi eh, cioè l'azione e il dramma, non dipendano dall'età dall del film anche se si sa che costumi, gusti anche in funzione di quello che la televisione ci fa vedere in orari che prima erano protetti e poi non più cambia, però assumiamo che siano tutti indipendenti dal tempo allora, ora io non devo più scrivere una matrice ma devo scrivere un tensore in cui la mia entrata sarà data da la R, da 13 indici, utente valutazione quindi per l'utente, per il film e per l'età cioè per l'età si intende l'età del film quindi eh, la mia scrittura è come quella di prima però ora eh, la prima parte, quella dove c'era la valutazione media eh, non personalizzata devo moltiplicare per l'età. Quanto è l'età? Assumiamo un tempo di 100 anni quindi sto moltiplicando, sto utilizzando un, un vettore T che parte da 1 e arriva fino a 0 quello che vedete nelle slide 1, 0,99 0,98 la seconda parte eh, e la terza parte continua a essere la stessa, cioè continuano a moltiplicare per un vettore fatti di tutti uni. Quindi fondamentalmente, quello che sto facendo questo è un tensore di dimensione 3, in cui ci sono la somma di tre tensori di rango 1. Il primo è dato da tanti uni per il vettore eh, della valutazione media dei film, per il vettore dei tempi. Il secondo eh, invece la seconda parte, la seconda somma c'è il vettore degli alfa moltiplicato tensorialmente per il vettore dei punteggi di azione del film moltiplicato per un vettore di lunghezza 100 con tutti uni perché abbiamo detto che è costante il gusto, il gradimento dell'azione i punteggi di azione per i 100 anni che sto considerando e contengo quindi lo stesso discorso per il delta, eh, per il drama quindi a questo punto ho ottenuto un tensore che è una decomposizione tensoriale di rango 3 e se valuto quello che ho ottenuto, questo modello più avanzato per le previsioni di rating, a questo punto lo devo valutare in funzione dell'anno e quindi prendo una fetta, ottengo un errore relativo che è sceso di circa un 1%. Bene, prima di finire, questo conclude diciamo, l'esempio di come si possono usare le matrici e i tensori per fare sistemi di raccomandazione, ovviamente sistemi più grossi richiedono modelli anche dai costi computazionali molto più elevati, ma volevo far vedere un'altra applicazione dei tensori. Ora, se io cerco, ad esempio, la parola Firenze su Google Image, All'inizio, quando clicco sul thumbnail, posso vedere l'immagine, ma quando poi la apro, all'inizio mi appare un'immagine che è un'immagine compressa. E solo dopo un po' io vedrò l'immagine ad alta definizione. Allora, che cos'è una foto per quanto riguarda il computer? Ricordiamoci che ogni pixel della foto viene stabilito in funzione del suo indice di blu, di rosso e di verde. E non solo, se vogliamo, c'è anche un altro, un altro fattore, che è il fattore alfa, che mi dà fondamentalmente l'opacità. Quindi la mia foto, in realtà, che supponiamo abbia una misura di 1000 per 2000 in realtà la posso pensare come un tensore di tipo 1000 per 2000 x 4 ovvero un tensore tridimensionale. Cosa c'è nella prima faccia? ci sarà il valore alfa di ogni pixel della mia foto. Nella seconda uh, fetta del mio tensore ci sarà il valore di rosso del mio, di ogni singolo pixel, quella successiva il verde e poi l'ultima il blu. Quindi ogni foto io la posso pensare come un tensore. Ma se la posso pensare come un tensore, per comprimerla che cosa faccio? Beh, questo sarà un tensore da un rango enorme, Posso cercare di trovare un'approssimazione tensoriale a un rango più basso, chiaramente perderò alcuni dati, eh, però otterrò un'immagine compressa perché mi porto dietro meno dati. Allora, vi faccio vedere un'immagine quando faccio una compressione spinta utilizzando un'approssimazione tensoriale. In questo caso ho approssimato molto perché ho approssimato la mia foto al rango 1, cioè il tensore associato a questa foto è stato scritto come la somma di un unico tensore di rango 1. Cioè è uguale, è approssimato con un tensore di rango 1, cioè dato dal prodotto tensoriale eh, dei miei vettori. Rango 5, quindi in questo caso è approssimato come somma di 5 tensori di rango 1. Rango 10, già si comincia a distinguere qualcosa. Rango 15, rango 20, 25... Rango 50, 75, 100, 150, 200 e infine 300. Quindi vedete un tensore che ha dimensione 4 e è stato approssimato col rango 300. Questo vuol dire che comunque il, tensore, il rango di un tensore supera la sua dimensione perché questo tensore è associato alla mia figura ha dimensione 4, ha dimensione 3 perché è dato da. Altezza e larghezza della mia foto più la terza dimensione mi dà i diversi livelli eh, di rosso, verde, blu e quantità alfa. Vi ringrazio per l'ascolto.